Buonasera e benvenuti in questa nuova parte di Lego Harry Potter Siamo durante il settimo anno, in particolare siamo all'inizio del secondo film Quindi all'inizio di Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 Abbiamo appena svaligiato la Gringot Quindi quella parte lì l'abbiamo proprio fatta nello scorso episodio Quindi se lo siete persi andatelo pure a recuperare E ora tocca capire come andare avanti Abbiamo avuto la visione di Aberforth Quindi abbiamo capito che tocca andare da Aberforth e vediamo se riusciamo ad arrivarci quindi in questo episodio. Iniziamo subito allora, senza ulteriori indugi. Andiamo a costruire questa zona. Lì dietro ho visto un personaggio che si può sbloccare. Vediamo, eh. Passiamo qui dentro. E questo è Dragomir Despard. Di preciso chi è? Scusatemi. Non ho presente. Forse uno dei Ghermidori. Oh, e qui abbiamo una scatola di Weasley. Quindi vai, Ron è tutta tua. Ok. Vai, devo anche capire come si va avanti a questo punto. Eh? Quindi, stiamo un po' vedendo. Forse da lì proprio. Eh sì, era da qui. Perché adesso con quella possiamo costruire la nostra pedana per la smaterializzazione. Quindi, vai. Ecco fatto. E possiamo smaterializzarci per andare avanti. Qui, però, si poteva fare anche qualcos'altro. Se non ricordo male, ecco infatti. Si può pescare chi peschiamo? Un personaggio? Dai, per me nessun personaggio, vediamo, eh. Vediamo. È, infatti, un personaggio, ho indovinato. Vediamo chi è. A vederlo così non lo riconosco. Albert Runcorn. Per me è tipo uno dei mangiamorti. No, forse Forse è uno di quelli in cui si trasformano loro per andare al ministero. Non saprei. Andiamo quindi a fare questa missione. Eccoci qua. Caricamento con il drago che ci porta in giro. Beh, forza, forza, sta gioco dal 2010-11 su un PC di fascia alta dal 2021. Su, su, su. Dai, bravo. Ho ottimizzato col culo, però. Sembra eccessivo fare un caricamento di 10 secondi a livello. Allora, vediamo intanto un mangia morte qui a Dogsmate e infatti loro non devono farsi vedere. Ok. Vanno avanti e indietro, mangia morte. E questo, tra l'altro, è un livello vero e proprio. Allora, qui bisogna usare la stregoneria. Loro mi vedono? Voglio, vede voglio vedere fino a quando mi vedono, ok? Non mi vedono particolarmente. Se lancio degli incantesimi, ok, posso colpirli. Mmm, però ne arrivano altri. Ma è all'infinito? Stava avanti così per sempre, eh? ok. No, hanno finito. E a questo punto conviene, col conviene colpirli eh? così almeno te li levi dalle balle. Lì serve il deluminatore di Ron. E qui faccio questo, poi Ron vai delumina, sta roba prendi il tuo deluminatore. Bravo, bene. Poi Ermione. Attacca quella scatola lì Non può attaccarla Allora vai con gratta stinchi qui Ok perfetto Ora il mio ne può Metterci sopra la sua borsetta E tirare fuori chissà cosa Un esplosivo? E più o meno infatti Più o meno un esplosivo Era proprio quello che ci serviva Vai prendi questo Fallo a mettere qui E vai Attiva Ok, no, aspira la roba. Ok, è eh, un tritar trita-roba. L'aspira e la distrugge. Perfetto. Ok, è uno smontatore lego. E tutta questa roba qua, posso tra l'altro usarla per costruire qualcosa. Che è? Una casetta in cui c'è lo studente in pericolo, vediamo eh. Sembra di vedere lo studente in pericolo qui dentro. Però come faccio ad aprirla? Mi serve una chiave. Posso distruggere questo? Per avere la chiave? Eh? Vediamo, eh. Non sembra. Forse sì, però, così. Poi, basta. Mi mm, sa che la chiave è tipo qui dentro, eh. Insomma, serve la magia nera. Comunque. E rieccoli lì. Riesci a colpire quello che è lì vicino, grazie. Ok, perfetto. E se ne sono andati. Allora. Qui dietro posso passarci? Guarda di Sì, facendo così. Fatto. Ok, poi qui posso costruire roba. Quindi molto probabilmente ci saranno 6 missioni anche di questo secondo film. Il che vuol dire... Fire Vai, Vai, libera lo studente in difficoltà, in pericolo. Il che vuol dire che questa è la seconda missione di 6. Quindi dopo questo ce ne rimangono 4. Ok, bravo. Là il ghiacciolo ora. Ecco fatto. Ed ora manca solo un ingrediente, ovvero il ragnone. via un po' di roba qui Ah possiamo colpire quelli? Non lo sapevo Aspetta allora Eh vedi Qua abbiamo il 2 su 3 E forse qui sotto il 3 su 3 Magari non ho visto inizialmente Eccolo qui appunto 3 su 3 Peccato Qui magari delle monetine? No non sembra Ok a questo punto bisogna cercare il ragno Vediamo un po' dove può essersi cacciato eh? Il ragnettino Il ragnettino Vedete posso colpire questi? No. Nope. Quella è, un è una pozione che farà esplodere quella roba Però posso tirare fuori qualcosa qui Con il Cos'è Cosa questo? Aguamenti Vai una vasca da bagno. Ok, e abbiamo entrato fuori il ragno. Perfetto. Va bene. Ok, Ad ora esplode tutto. Ottimo. Fatemi passare, per favore. Ora ci salva Abercorp. Vediamo, eh. Eccolo lì. Guarda lì a Silente. E quella era sua sorella. O la loro sorella Ariana. Che ha portato qualcuno. Simus, se non sbaglio, è Simus che arrivava a parlare con loro. Oppure Pacioc. O Simus o Pacioc? Forse questo è Pacioc. Mi sembra fosse Pacioc, sì. E siamo tornati ad Hogwarts. Ok, continuiamo quindi il nostro livello qui Magari non con agguamenti Ma facciamo saltare in aria un po' di roba Qui ci servirebbe un folletto Ok, qui possiamo costruire un po' di cose Vai, mostro lì Magari qui? Sì Perfetto, poi tu qui Ottimo. E tu lì. Perfetto, così poi possiamo anche costruire questa scatola di Weasley e levarci questi pezzi dalle balle Ecco fatto. Qui sono un botto di monetine. Utilissime per arrivare a livello di mago autentico. Guarda qua. E qui dietro. E dovremmo esserci arrivati, appunto. Top top top top a questo punto tiriamo dritti sulla fine del livello vediamo se c'è qualcos'altro da fare di qui non penso qui qualcuno serve un, uh, un mago potente personaggio forte qui abbiamo Ermione, vai tira fuori la tua roba c'è questo ok va bene eh, Ron Ah abbiamo svegliato il tipo Va bene E non fa nulla Perfetto Allora vieni qui Vai apri la scatola Ok un fuoco d'artificio come al solito Tac E cosa fa esattamente? Sveglia anche l'una Perfetto Qui abbiamo altre monetine tra l'altro anche qui e anche qui dietro che non avevo visto. Ok, devo svegliare anche gli altri quindi. Qui abbiamo un bel diffindo da fare. Vai. Questo è l'ultimo da svegliare in realtà. Abbiamo fatto la sagoma di un maiale. Ah tra l'altro, non me ne ero accorto ma non avevo acceso la luce, il faretto. Perché mi vedevate così scuro. Ok, dovremmo aver fatto tutto. Livello finito quindi? Sì, immagino di sì almeno. E bisogna trovare il diadema di Corvo Nero. Oh, ecco anche Ginny. E il regno di terrore di Piton. E dei morte. I Carrow mi sembra si chiama. Stor Carrow, sì. In giro con un quadro di Harry Potter. E devi poter... perché quello non si muove tra l'altro di poto? Ed ecco anche la Megranite che ci dà man forte E quindi si duella. Si duella. Vai, Tac! E uno gliel'abbiamo tirato via. Poi proteggiamoci un secondo mentre cambiamo roba e andiamo. Entusiasmanti i, i duelli, vero? Non li sono usciti molto bene. eh. Spero che i duelli in Hogwarts Legacy, a parte che quando vedete questo, Hogwarts Legacy sarà pure già uscito, eh. Speriamo però che i livelli di Hogwarts Legacy siano migliori perché io eh, questo lo sto registrando prima di Hogwarts Legacy. Ed ora allora tocca fare il duello con Piton. Oppure scegliere di andarsene. No, toccherebbe fare il duello anche con Piton. Io però nel frattempo faccio un po' di roba qui, eh. Prendo un po' di soldini. Ecco qua. Anche qui passo. Tac, aspiro Aspiro bene tutto. Ok, vai, tirami anche questo. E te lo rispedisco. Una bella bombardata, eh. Ah, posso distruggere queste, tra l'altro. Guarda quanti soldi! Ne hanno tantissimi. Boom. Prepa. Ok. E anche di qua ce ne sono, tra l'altro, no? No, mi sa di no qua. Qua c'è la libreria di Hermione. Hop. Boom. E bam. Cazzatissimo! Vuole duellare adesso. Aia. Allora, Ermione, no. Tu hai un libro? Secondo me te sai leggere. Vediamo. Sì, ok, lei sa leggere. Effettivamente la Megranit. Ok, altro stemma della casa. E andiamo a duellare contro Piton. Vai. vabbè, fortissima la megranite, Piton non ci sta nemmeno provando, giustamente. Guarda qua, tac. Perfetto. Manca l'ultimo. E vabbè, dammi il tempo. Vole. Ah, ha cambiato colore nel frattempo. Tac. Perfetto. E Piton se ne va. Ecco poi Voldemort che a quanto pare parla a tutti, se non ricordo male. E questa cosa non c'era nel film. Livello completato, gioco libero, sbloccato. Perfetto. Quindi abbiamo lo stemma della casa, quasi completo, peccato per uno. Il mago autentico 100% ovviamente, un bel po' di gettoni e i mattoncini d'oro. Ne abbiamo presi tre quindi, livello, mago autentico e studente in difficoltà. Ah no, vero, qua non ci sono più i mattoncini d'oro per gli studenti in difficoltà. E siamo tornati ad Hogwarts. Siamo tornati ad Hogwarts, vediamo un po' dove dobbiamo andare ora per la prossima missione. Immagino ehm, nella sala comune dei Corvo Nero. Vediamo, eh. Vediamo dove ci porta. No, ci sta portando già da un'altra parte. Eh, forse stanza delle necessità, vediamo, eh. Hmm. Forse no. Ma tu vuoi una tazza? Vai, prendi corno sei contento? Quindi mo cosa fai adesso? Ah perfetto ti metti a creare roba. Credo. Sto facendo? Ah, ok sta Sta creando lo scudo. Intorno ad Hogwarts. Tu prendi questo. E tu invece vuoi la bacchetta. Vediamo un po' dov'è. Eccola qua. Via. abbiamo sbloccato un personaggio tra l'altro ma veste nera attenzione, è eh, granite, veste nera ed ora viene creato lo scudo immagino anche se non abbiamo parlato con Aberfort, arriva comunque un caricamento forse la, la missione era questa l'abbiamo già fatta ovvero quella di consegnare la bacchetta a Vicious che era letteralmente a due passi da lui e non riusciva a prenderla evidentemente ed ecco mangia morte. Ti iniziano a bombardare, e loro due invece vanno nella camera dei segreti. Cosa gli ha dato? Ah, gli esplosivi per il ponte. Ok. E con lei invece andiamo, appunto, da Corvo Nero. Dal fantasma di Corvo Nero. Vai, andiamo. Qui io posso fare questo? Sì. E posso anche creare qualcosa? Ok. Va bene, è giusto? Mi sa che... No, dovrebbe essere giusto, no? Vabbè, uh, vai. Ho fatto. E qui ci servono gli occhiali di luna, però. Lei comunque non ci vede, giusto? No, anche se è stramba di suo. Uh, forse qui devo invertire magari i pezzi. tra questo qui e questo qui. Eh? Sì, infatti. E quindi possiamo creare qualcosa. Vediamo. Vai. La scatola per gli occhiali? Eh? Sì. Infatti. Quindi vai, prendili. Cosa sta facendo Harry nel frattempo? Va bene. E qui possiamo creare qualcosa. Ok. Ah, tra l'altro è già iniziato il livello. Siamo già nel livello. Pensavo di essere nel free roaming. E questo è già al livello. Ok. Allora se siamo già nel livello Io vorrei andare qui a vedere se ci sono delle monetine nascoste blu No strano ehm, Quello lo possiamo prendere? Tac Perfetto Poi li possiamo di nuovo colpire? Sì Per avere altre monetine extra Però poca roba A questo punto scendiamo E attiviamo questo Spacca il vetro anche lì, non può spaccare il vetro, ok. E serve la magia oscura. Tac. E... Tac. Abbiamo esposto una breccia ed ora possiamo far saltare tutto. Perfetto. Vai, proseguiamo. Poi li possiamo distruggerli, sì. Sono soldini, eh. Sono soldi. Allora qui vediamo cosa possiamo fare Servirebbe Ron con il denominatore Ma non ce l'abbiamo in questo momento E qui dobbiamo creare una bella pozione Allora tu fai qualcosa Cosa fai esattamente? Oh Vai su Poi oh, qui serve Harry però qui abbiamo l'una. Ah, ok, va bene. Iniziamo a riempire l'acqua qui. Ma dai! Niente, non posso prendere quel, quel gettone blu. È sparito. Perché era letteralmente incastrato nei pezzi. E non potevo arrivarci. Che tristezza. Vai, butta lì. Fa così, qui stessa cosa. Agguamenti e questa volta il gettone blu. Ho potuto prenderlo e bombardiamo tutto: perfetto. Bombardiamo anche di no? Non possiamo più farlo. Va bene. Allora, Harry, è tutta tua questa. Ecco, ho perso il. Sto guardando un'altra cosa, mi sono distratto, mi ero distratto guardando questa roba qui con luna. evidentemente si può costruire qualcosa qui. Però non abbiamo ancora gli occhiali per farlo. Ok. Allora vai, ridammi il, il codice, verde giallo, blu rosso, ok. Perfetto. E cosa tiri fuori? No, fai aprire i denti a lui. Va bene. Ma l'una quindi ha perso i suoi occhiali E eh, vabbè è andata così Non ce ne sono altri in questa zona? Ah probabilmente quella pozione li prenderemo Allora qui si può salire Però devo cambiare la statua L Ho fatto Così possiamo prendere questi E buttarlo qui dentro Ed ora manca solo il braccio di uno scheletrino Allora dove può essere? Qui intanto abbiamo quello. Ok, e qui quest'altro. Ecco fatto, altri soldi. Um, dove può essere lo scheletro? Molto strano che non l'abbia notato. Più che altro è strano che non abbia gli occhiali. Provo a riprenderli da qua allora. Vediamo eh Né se mi rimangono più che altro andando di là Oppure se andando di là vengono automaticamente tolti Perché in quel caso vuol dire che lì da qualche parte ci deve essere E invece qui non vengono automaticamente tolti Erano stati tolti a caso Oppure c'è del tempo limite Ok dammi ora Il pezzo E ovviamente è quello che ci serve E l'armatura la ricreo Sotto forma di scheletro Va bene Ole Scendiamo Vai butta dentro Harry Bevi la pozione Perfetto Vai tira questa Ottimo Ed ora crea qualcosa Che ci possa far passare Di lì Ok, perfetto. Ha creato qualcosa che letteralmente tira su tutto qui. Dammi queste monetine prima che scompaiano. Per il resto continuo a pulire. Continuo a tirare su tutta sta merda qui. Ok. Sei pieno e quindi esplodi? Meglio di così, guarda, non potevo chiedere. Tra l'altro ci mancano ancora un bel po' di monete, eh? Non siamo ancora a metà livello. Beh, anche giusto. Tecnicamente appena iniziato il livello. Va bene. Bombarda. Non posso distruggerlo Ok. Oh, continuerà a ballare. Il lampadario è andato giù e ha preso fuoco tutto. Quindi agguamenti qui. Però posso fare così anche. Un po' di monetine. Allora, aguamenti. Poi Ecco qui Facciamo questo Perfetto Easy Ed ecco la dama di Cormo Nero Vabbè, un cambiamento repentino di personalità. Complimenti ad R. Qui loro invece fanno saltare il ponte, immagino. Sì, non andava proprio così nel film. Non è che venivano respinti, eh. Venivano letteralmente disintegrati. Ah, parte del livello. E eh, vabbè. Parte del livello in cui dobbiamo. Ma non andarci anche tu se ci sono andato io stupido. Se non tuo amico si butta nel fuoco e ci butti, ci butti anche tu. Scusa, eh. Allora qui però non si capisce bene cosa bisogna fare. A parte colpire quel ragno. Che si sa porta soldi. Eh, qui serve Ron, serve un botto di roba. Invece abbiamo Simus e Neville che non servono a una sega. Ma ah, però aspetta, qua possiamo fare qualcosa. Vai, metti il primo... La prima bomba lì. Poi scendiamo. Aguamenti. Lì e lì. Tac. Posso colpirlo? No. Vado di qui e poi lo uso. Per far passare anche lui. Altrimenti rimane bloccato per sempre. Allora. Non capisco perché sia tutto infuocato. Perché tecnicamente la battaglia nel ponte non è ancora iniziata. Però è già tutto andato in malora. Ok. E loro allora, ancora non sono riusciti ad arrivare nel. Il ponte eh? però prima di andare di lì vediamo di completare per bene il pezzo da questa parte allora lumos e infatti c'era questo il ragno fuori dalle balle e questo lo mettiamo qui e 2 ha colpito il ragno va bene allora Lì, devo fare così E saltare Vorrei però colpire per ragno Vediamo se scende ancora No, rimane lì Rimane lì a fare bella vita Allora, tiriamo su questo Ah, però non rimane su ehm, Un genio Ha ah, sto gioco con le cose cooperative Non, non riesce a farle, eh. Qui, per esempio, è impossibile per noi fare... Ah, no, aspetta, aspetta, devo metterlo lì. Pensavo di... Eh, vabbè, vedi, overthinking totale. Pensavo di dover tenerlo su mentre l'altro personaggio passava. Invece no. Semplicemente lo, lo appoggi e passa. Ok, bene. E siamo a tre. Ne mancano due. Qui è un po' di parkour, eh? Secondo voi è una buona idea fare parkour su questo gioco, ma sì, dai, alla fine non è stato così brutto. Allora, qui? Diffindo. Prima di tutto sicuramente questo. Ok. Poi, qui un difindo non li ho toglie nessuno. Appunto. E possiamo costruire roba immagino, sì Un ragno, no, una mosca! Cosa sta facendo? È la mosca più incredibile del mondo, guarda. ragno non riesce nemmeno a tirarla giù. Sta portando via il ragno. È fortissima. È la mosca migliore del mondo. Vabbè, eh, questo lo prendiamo e lo mettiamo qui. Così abbiamo fatto, eh. Poi passiamo di qua. Ah, Dai, qui. Aguamenti. 360, no scope e via. Ah, questo si dovrebbe scavare, ma non abbiamo personaggi con cui scavare. Io non credo, a meno che Paciocca abbia il rospo Ah Paciocca è un animale, ok il rospo Il rospo può scavare? No, non credo, dai No, può scavare il rospo Ok, sembrava strano Però ne vi... Paciocca è il rospo, Teniamolo a mente Qui servirebbe la magia nera uh, Quanti soldi che hanno messo qua? Alla faccia del mago autentico Potevo venire direttamente qua a far tutto allora, questo lo possiamo tirare giù? Davvero non possiamo tirare giù quello? Scusa eh? Sembra strano. Questo personaggio qui si toglie la palla dalla schiena quando si avvicina. Ma perché prima non l'ha fatto allora? Boh. Vabbè, ovviamente è qui l'ultimo e quindi lo andiamo a mettere qua. Ok. E loro invece tornano nella camera dei segreti. Ovviamente vanno a... Fare noi sappiamo cosa. E poi collateralmente distruggono l'Orcrux, ma... Non era quello il loro obiettivo principale. Aha! Ok. Il livello è sempre lo stesso rispetto a quello di prima, quindi direi di finirlo. Eccoci qui. Ok, uno scheletro. Hanno riciclato un po'... Allora. Premione va di Rumos, perché altrimenti sto qua con il suo deluminatore. Può fare una sega. Allora, vai qui. Tira fuori tutta la tua bella roba dalla borsa. E questo? Aha perfetto bella questa idea mi è piaciuta allora vediamo un po di qui invece cosa c'è le robe con la magia nera un altro scheletro da tirare insieme immagino no pesci da buttare in acqua vabbè buttiamoli non vedo perché non farlo. perfetto ma do anche questa nota come Ginny. ad orso Ok, Qua bisogna trovare il modo di entrare. E serve una luce per Ron. Allora, la possiamo distruggerla, no? Sì, perfetto. Poi, tutte queste rocce qui, teoricamente, sono distruttibili. Però non ci interessa particolarmente farlo. Ma ci interessa andare quassù ora. Ecco qua. E ci interessa soprattutto che ci venga Ron. Non che stia lì a farsi le pipie con lo scheletro danzante. Eh... Ora, Ron, prendi le tue stivali qua, piccicose. Ecco fatto. E vai qui. E quanti soldi in questo livello, comunque. Eh? Beh, molti di più del necessario. Ed ora però, Ron può prendersi sta roba. Vai. Prendila. Top. Prendiamo. Ah, non puoi saltare quando è questa cosa qui. Ma quando quanto se pippa. Non può saltare quando ha una luce. Nel deluminatore. Va bene, vai, mettila lì. Ora, Ermione, crea questa cosa. Perfetto. E tecnicamente, Ron qui può farlo perché diceva che Harry Potter parlava nel sonno e quindi automaticamente lui ha imparato il serpentese una delle idee più stupide della la Rowling però l'altro è andata così no, rimettilo, rimettilo eh, togli il denominatore un secondo ok, blu, giallo, verde e rosso ecco fatto e si entra nella camera? si entra nella camera Vamos Allora qui dentro Di nuovo Hermione Lumos Poi Ah devo essere un personaggio con una chiave Eh vabbè è andata così Poi allora qui posso distruggere un po' di roba Oppure no mm, Nope Devo trovare un modo di farla saltare questa roba Questo però possiamo fare così Ed è già una cosa Poi lo scheletro Ok, siamo a 2 su 3. Eh, questa posso distruggerla. Così come quelle rocce lì. Ah, guarda un po' che c'è lì. Ehi! Come posso fare a... Ok, distrutto. Però non è cambiato molto. Il mio ne ha le chiavi? No, posso distruggere sto coso? Sì, ah, e eh, vedi, devo distruggerlo! No, no, no, non devo distruggerlo. Semplicemente si ricrea normalmente. Um. Posso sparare? Serpenti di dietro? No, perché non trovo niente? Nell'acqua non c'è niente, qua non posso passare. Ah, guarda lì. Okay. tac perfetto vai ermione tutta tua e puoi andare a trivellare contenta ecco qua abbiamo trivellato un po tutto ed infine siamo arrivati qui. Allora, iniziamo a far così. Poi. Così. Ok, possiamo tirare fuori la borsetta. Vai. Andiamo a prendere un dente al, al basilisco. Sempre se ci arriva però là in fondo, eh. Devo avvicinarmi un po' Stava mettendo forse giusta A livello di angolazione Dai Vai Ok Quanta fatica però E a questo punto guardate Avevo pure gratta stinche No niente è finito il livello Finito così ok Volevo scavare lì per vedere cosa c'era, ma evidentemente è una roba secondaria. Nessuno lo vuole fare. Nel frattempo Voldemort che si beve un caffè, va bene? Anzi, manco era un caffè, boh era trasparente, si beveva della vodka, non lo so. Ole! Aia! Bello come abbia caricato il colpo per distruggere finalmente lo scudo che proteggeva Hogwarts. Ok. il tipo lì di dietro teoricamente andava giù eh, appunto e allora nel frattempo un po' di zumba quindi anche la coppa è stata distrutta e ora allora ne mancano solo due diadema di, di corvo nero e uno ancora che non... non si è scoperto cosa sia quindi livello completato stemma della casa quanti ne abbiamo presi? solo uno, quello di corvo nero tra l'altro, Mago autentico 100%